Una giornata importante che segna 20 anni della creazione dell'associazione GAR e una giornata importante perché eh, lo statuto eh, è stato modificato per fare in modo di estendere eh, in maniera illimitata la, la durata della vita di questa associazione, questo per dare quindi, continuità e... Eh, Sostenibilità a tutte le grandi azioni, eh, importanti azioni che stiamo andando a mettere in campo con il dispiegamento della rete eh, progettata eh, nel progetto GARTI. È una giornata per me ancora più particolare, che eh, diciamo, affronto come neo direttrice del, del consorzio GAR e eh, quindi che mi vede impegnata in prima persona eh, da qui in avanti a, eh, in questa eh, azione importante del progetto Carti, ma anche nell'accogliere nella compagine associativa eh, nuovi Ehm, nuove istituzioni, eh, in particolare quelle della, eh, delle discipline biomediche, che complementano il quadro eh, complessivo delle, eh, dei soci eh, fondatori, eh, aderenti che via via nel tempo si sono aggiunti a GAR, riconoscendo eh, collegialmente che eh, una infrastruttura unita, unica su tutto il territorio nazionale per, questa, eh, per la comunità dell'istruzione, dell dell'accademia, della, eh, della cultura e della ricerca è un bene eh, pubblico eh, a disposizione per cresce, far crescere eh, non solo queste attività ma il paese eh, con eh, l'impatto che queste attività possono avere.